Ciao, come state? È eh, terminata la nostra diretta su YouTube, siamo stati insieme anche quest'oggi, eravate tantissimi, anche quest'oggi mi ha fatto piacere perché insomma ci siamo eh, ritrovati dopo più di 21 giorni eh, in cui io sono dovuta rimanere a casa in quarantena, ma eravate tantissimi, abbiamo parlato di viaggi, ma soprattutto di playlist che hanno accompagnato e che accompagnano quelli che sono i nostri viaggi, quelli che ci fanno dire toh, finalmente inizia la vacanza, questa è una cosa vera ci piace, e, insomma sono state tante le proposte dai Dire Straits a Morricone, um, ancora ci siamo ascoltati un brano dei White Snake, eh, un brano di Vasco Rossi, Vivere, insomma abbiamo fatto veramente oh, un viaggio, poi un viaggio anche all'interno dei vostri paesi, dal caldo eh, a Foso un po' ovunque, alle belle giornate, a chi era in Croazia al mare e che quindi era tutto nature, e, questo è anche insomma, Va un altro, eh, diciamo così, un altro aspetto di quello che è il nostro chiacchierare, quindi raccontare anche un pochettino eh, dove eravate e, e poi, insomma, il tutto l'abbiamo come sempre accompagnato con la musica, che poi è la cosa eh, che, che, che ci accomuna in, in questo martedì mattina. Ehm, per cui io come sempre beh, intanto vi ringrazio, vi invito come sempre a seguirvi sul canale Simona Non sulla Radio, un canale Patreon, oppure ritrovarmi qui martedì. Prossimo, per vedere un po' cosa raccontarci ancora. Magari mi raccontate quello che avrete fatto in questo weekend e quindi insomma in qualche modo eh, ci torremo compagnia. E soprattutto, magari qualcuno di voi mi racconterà se è già andato a fare qualche, ehm, diciamo così, qualche vacanza, anche, anche minima, anche poca, poca, poca e dove effettivamente possiamo, eh, insomma, magari mi raccontate un po' quel luogo, quella zona e. Magari mi fate venire voglia di viaggiare, perché come vi ho detto, ad esempio ci sono delle regioni che non ho ancora visitato e che chi lo sa, prima o poi, insomma, spero effettivamente di vederle. Per cui vi ringrazio, come sempre, vi mando un bacio, vi auguro una buona giornata e eh, mi raccomando, vi aspetto puntuali qui, come sempre, martedì mattina alle ore 9. Ciao, buon weekend, eh? anche se distante, ma buon weekend. Ciao.